Buonasera a tutti, è un piacere salutarvi e ringraziarvi per questo Legend Music Award che ricevo quest'anno in tributo a Michael Jackson. Mi spiace non essere con voi ma è come se lo fossi, vi mando tutto il mio affetto e la mia gratitudine. Un abbraccio a tutti, ciao!